Prosegue in Valchiusella il progetto di educazione ambientale Le casette per gli uccellini, avviato nell'estate del 2021 dal comune di Siglio, rivolta agli alunni della scuola primaria per coinvolgerli nella realizzazione di casette da posizionare sugli alberi, per avvicinare i bambini alla natura, alla conoscenza del territorio, alla sensibilizzazione verso la flora e la fauna che li circonda. L'idea è stata accolta favorevolmente dalla dirigente e dagli insegnanti dell'Istituto Comprensivo Statale di Vistorio e con il sostegno della città metropolitana e delle sue guardie ecologiche volontarie, quello che era inizialmente un progetto limitato al solo comune di Issilio è diventato un'iniziativa di valle per fare in modo che le nozioni di scienze naturali che i bambini apprendono a scuola siano accompagnate da esperienze dirette e da testimonianze da parte dei volontari che hanno fatto delle Educazione ambientale, un impegno e una missione. Siamo in oggi in questo complesso e ringraziamo la dirigente che ci ha invitati, e il sindaco, perché ci ha dato l'opportunità di poter avvicinare questi ragazzi, questi studenti e poterle spiegare quelle che sono le dinamiche di natura ambientale, di protezione della natura e anche della fauna e un approccio diciamo così, di utilità nei confronti della tutela dell'ambiente. Poi abbiamo, abbiamo appreso anche che questo evento viene realizzato in un contesto più ampio che prevede la costruzione e la posizione di nidi per uccelli che verranno apposti, mi sembra, in data 7 giugno nel, nei boschi qui vicino, quindi ci sarà tutta una serie di situazioni che potranno monitorare e avranno la possibilità anche di poter conoscere la natura e la fauna autoctona del posto e poter convivere con loro nella maniera più giusta possibile. Questa è un'attività che si presta a, a una progettazione, così come effettivamente è stata, multidisciplinare. Consente loro di approcciare una serie di tematiche che possono riguardare appunto le scienze, ma anche l'educazione ambientale, l'educazione civica eh, in termini della geografia, mh, perché appunto come, come si è detto il progetto si contestualizza in un contesto che è quello montano che i bambini abitano e l'attività che è stata costruita con appunto degli interventi in classe ma anche con un lavoro di manipolazione quindi la costruzione delle casine per gli uccelli eh, rappresenta per loro un'attività molto concreta molto attiva e sappiamo bene che tutto ciò che i bambini fanno attraverso delle esperienze pratiche con la, anche l'intervento di personale qualificato che loro imparano così a riconoscere resta sicuramente eh, nel loro diciamo, percorso formativo e rappresenta un'esperienza significativa.